Di Mercato San Severino con TV3 web con l'assessore Giuseppe Albano che ci lancia uh, un messaggio e un invito. Uh, salve, buonasera. Uh, con l'assessore uh, all'associazionismo invito tutte le associazioni per il giorno 6 marzo alle ore 16 presso la nostra sala del Consiglio Comunale, uh, in quanto uh, sarà un momento di uh, confronto e di coordinazione tra tutte le associazioni. Uh, ripeto, uh, come ha sempre detto, le associazioni sono il cuore pulsante della nostra uh, società. Quindi è necessario creare un centro di coordinamento tra le associazioni al fine di fissare degli obiettivi precisi per la nostra comunità.